Sì, grazie. Eh, sì, solo alcune piccole precisazioni rispetto all'intervento del collega eh, Diaco. È stato detto che l'area di Malfante dell'Ottavo Municipio non era idonea, eh, non è così, l'area era idonea. Eh, urbanisticamente è, è nato dal territorio una richiesta di non collocarla lì. Eh, è stato anche detto in alcuni interventi per la vicinanza con altre strutture tipo Aselo e quant'altro diciamo che noi come maggioranza abbiamo delle perplessità su questa, mh, su questa scelta però rispettiamo quello che è stata una volontà a quello che ci pare eh, se non ricordo male unanime del municipio eh, Ottavo mm, queste delle volte sui territori forse si è fatta un po' di confusione su queste eh, strutture eh, paragonandole un po' eh, a degli impianti dei rifiuti, non è assolutamente così, questi sono centri di raccolta, non si chiamano più isole ecologiche, centri di raccolta eh, e lì ci sono dei cassoni dove non c'è organico, dove si portano quei materiali che… Eh, che non è possibile smaltire eh, nel secchione stradale o nel, nel raccolta porta a porta e sono molto importanti avere questi centri di raccolta eh, in realtà dovremmo fare un po' mh, una campagna di informazione e far capire mh, quanto è importante avere vicino casa un centro di raccolta eh, dunque mh, io volevo fare questa precisazione poi ecco l'ha detto anche il collega Diaco io veramente vorrei dare un ringraziamento all'assessore Ziantoni perché ha dato veramente un grande impulso a tutte le attività per, che, che lei sta seguendo che sono quelle ovviamente dei rifiuti noi abbiamo parlato più volte di questi centri di raccolta è già stata fatta un po' di cronistoria dalla famosa delibera tronca, che non avevano di fatto neanche le, eh, le, le, le competenze urbanistiche, Insomma, c'era un problema enorme, noi ci siamo ritrovati con delle, delle aree che di fatto in alcuni casi non si potevano neanche fare, di lì è nato tutto un percorso, devo dire che in una certa fase forse avremmo dovuto accelerare un pochino di più ma o perlomeno eh, far capire di più quanto era importante questa cosa, poi ci siamo resi conto che eh, l'inizio del percorso di poter rivedere queste aree non era forse andato bene, eh, a quel punto è stata riavviata una una, dei tavoli di confronto con i municipi che hanno parlato e sono stati coinvolti tutti i municipi, tutti, poi per carità ognuno è libero di cambiare idea, eh? Eh, però sono stati coinvolti tutti quanti e, e a quel punto si è arrivata a questa conclusione di questa, di questa delibera che è una delibera ovviamente importante, qualche settimana fa sono iniziati i lavori del centro di raccolta di via del Centroncino, per cui ehm, stiamo avviando bene, adesso c'è un altro ritmo, un'altra eh, modalità di, eh, di lavoro che lascia ben presagire per il futuro, perché questi, questi centri di raccolta sono veramente importanti per aumentare la raccolta di segni differenziata, dare servizi ai cittadini. Eh, Centini servizi ovviamente che poi con il tempo i cittadini stessi capiscono quanto è determinante avere un centro del genere vicino casa, grazie Presidente.